Pronto il collegamento con Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Buongiorno, bentornato su Radio Roma Capitale. Buongiorno, grazie dell'invito. Insomma, ci siamo. Ovviamente nella città si parla molto sì. di quella che è stata la decisione presa ieri dalla conferenza dei servizi. Intanto che cosa succede? Tanto un giudizio da parte ovviamente vostra e che cosa succede? Perché nelle prescrizioni c'è anche il fatto che la variante al piano regolatore dovrà tornare nell'aula Giulio Cesare. Sì, io credo che oggi sia veramente una bella giornata per Roma, una bella giornata perché si è raggiunto un obiettivo importante. Eh, voi sapete che noi avevamo in qualche modo... Eh, proposto un cambiamento importante a livello, a livello di progettuale di questo progetto e eh, credo veramente che oggi si, si sia dato la giusta importanza e il giusto rilievo al lavoro che sta facendo questa amministrazione Raggi. E, mh, credo che veramente la sindaca, ma anche questa maggioranza, ha dimostrato di come un progetto che se ne parlava da 40 anni, questo possiamo dirlo eh, quindi come un progetto possa essere portato avanti anche nel modo giusto eh, generando così anche economia sana. Questo credo che sia eh, un passaggio fondamentale da ribadire. Detto questo, rimangono ancora alcuni passaggi, ma eh, la, maggioranza, la maggioranza è granitica su questo, sotto questo aspetto eh, in aula una variante urbanistica il piano regolatore ehm, ma credo che ormai abbiamo dato dimostrazione eh, di, quanto ci sia la, di quanto sia grande la voglia di poter portare a Roma un progetto importante come questo e per cui credo che in tempi rapidi faremo tutto quello che è necessario per, per arrivare alla realizzazione di questo progetto finale che tra l'altro lo ricordo è un progetto completamente rivisto un progetto verde che prevede degli standard urbanistici ma anche degli standard energetici, energetici importanti, eh, questo noi lo volevamo volevamo dare un'impronta importante eh, ci siamo riusciti la conferenza dei servizi tra l'altro poi spazza via tutte le polemiche perché di fatto eh, tutti gli enti preposti dicono che il lavoro che abbiamo fatto a Roma è un lavoro fatto bene eh, per cui lo dice anche la Regione Razzo, che tra l'altro non è amministrata eh, come ben sapete dal Movimento 5 Stelle per cui di fatto oggi si ratifica si certifica l'ottimo lavoro fatto alla fine dei garaggi. C'è nella città anche una parte che critica eh, le modifiche che sono state apportate dall'amministrazione comunale in particolare dice vero eh, si è rinunciato, si sono ridotte i metri cubi di cemento è anche vero che però si è fatto uno sconto troppo grande alla proponente, cioè alla Roma a Parnasia, a Pallotta e dentro a questo sconto ci si mette anche il costo a carico dello Stato quindi il contributo eh, politico e del governo rispetto 100 milioni per il ponte di Traiano bisogna fare delle precisazioni qua. noi quando abbiamo preso questo progetto che siamo entrati all'interno del comune ci siamo accorti che c'erano due ponti nessuno ne parlava prima il ponte dei congressi finanziato già da prima dallo Stato è quello che rimane in questo momento e all'interno del progetto è un ponte di Traiano noi abbiamo semplicemente detto ma siccome lo Stato già ha finanziato per cui non è che l'ha finanziato in funzione dello Stato dello stadio, l'ha finanziato perché l'ha finanziato quel ponte siccome esiste uno stadio già finanziato perché farne due? abbiamo detto a questo punto sulla base di questo rimoduliamo, abbattiamo le cubature, leviamo il cemento presentiamo un progetto completamente nuovo sostenibile, eh, un progetto come lo dice lo chiamato noi a 5 Stelle eh, e andiamo avanti, spediti cioè questo è stato, per cui è sbagliato cioè, la domanda e la, l'affermazione la che, che lo, lo Stato mette i soldi per questo progetto è completamente sballata perché c'erano già prima. Detto questo eh, io, io credo che questo eh, non è più il momento delle volete. io voglio raccontare una cosa importante perché mio figlio quando eh, arriva a casa mi dice, mi dice esempio ma tu papà in comune che cosa fai? Ecco io sono orgoglioso oggi di potergli raccontare che all'interno di questo progetto ci sono 10.000 alberi nuovi, ci saranno 4.000-5.000 nuovi posti di lavoro e per cui persone giovani che andranno a lavorare, ci saranno ci sono, ci dei teatri, ci sarà della cultura perché abbiamo avuto anche questo all'interno del, del progetto e poi posso dirvi posso finalmente che quel trenino che noi spesso io e lui prendiamo per andare a Roma da Ostia eh, sarà un treno nuovo cioè io questo voglio dire, questo sono sicuro che i romani in questo momento lo stanno comprendendo, anche chi ci ascolta veramente questa è stata una rivoluzione una rivoluzione che noi abbiamo proposto, abbiamo fatto una scommessa, l'abbiamo vinta perché l'abbiamo vinta e ce l'hanno certificato tutti gli enti preposti in questa conferenza dei servizi oggi eh, giustamente noi siamo qui a rivendicare il nostro apporto, eh, il rapporto dell'amministrazione che è entrata all'interno del comune, io lo dico sempre, con le mani libere perché i consiglieri che discutevano di quel progetto, io li ho visti parlare di mobilità parlare di Romalito, parlare di, di stelzio ideologico che andava comunque in che modo sanato, sono tutti i consiglieri che sono entrati con 500 euro di campagna elettorale oggi vince Roma con questa cosa vince un gruppo politico che è in grado di poter dettare alcune regole finalmente con i costruttori romani, ma questo è l'avevamo detto prima, per cui io credo che veramente dobbiamo essere tutti contenti di questa cosa anzi quali lancio un appello, anche le opposizioni a questo punto Per quanto riguarda i tempi per l'inizio effettivo dei lavori che previsione sì. fate in Campidoglio? Beh, noi siamo non siamo dei tecnici per cui ci metteremo a disposizione come abbiamo fatto così nella prima parte per essere, per essere i più rapidi possibili nell'approvazione degli iteri burocratici di libere convenzioni ma abbiamo dimostrato comunque di essere compatti su questa, su questa direzione non vedo eh, perché non dovrebbe essere così, dopodiché loro parlano di iniziare i lavori di proponente, parlano di iniziare i lavori di primavera ma noi faremo di tutto per si è spazzata assolutamente, dopodiché la realizzazione dell'ospedale a loro noi ci siamo, e eh, speriamo di poter di poter assistere a calcio all'inizio in uno stadio fatto bene prima della fine della consigliatura c'è un tema che riguarda ancora la proprietà dello stadio il Comune, sì. almeno nella delibera eh, iniziale, quella fatta sotto l'amministrazione Marino, aveva sollevato, risolto parzialmente, poi ci siete tornati anche voi. Che tipo di garanzie darà il Comune per controllare che lo stadio sia al di là poi dei vari assetti sì. societari, sia davvero lo stadio dei tifosi della Roma e magari non possa allora, invece essere oggetto chiaro, di speculazione? Della... No, no, no, è chiaro, sul discorso della proprietà, eh, questo dovremmo saperlo tutti quanti, lo dico a voi, ma sono sicuro che lo sapete lo diciamo magari ai cittadini che non lo sanno c'è una legge che è stata votata dallo Stato che prevede comunque che delle persone possono mettersi insieme per, per presentare un progetto in questo caso è lo Stato da Roma non è che il Comune di Roma eh, ha votato quella legge in Parlamento, l'ha fatto il Partito Democratico quella legge, eh, credo credo, ma sono sicuro che è stato così per cui quella legge è detta alcuni principi che noi abbiamo rispettato e per cui non si può fare nulla sul fatto che comunque c'è un proponente anche esterno perché la Roma è anche parte di questo progetto. Detto questo voglio dire, è chiaro che noi dobbiamo vigilare adesso perché noi abbiamo fatto una cosa differente per, cui, per questo, questo lo rivendico fortemente la differenza tra la vecchia delibera che novazione che noi abbiamo fatto prevede in questo caso di svincolare le convenzioni ovvero no, loro non l'avevano previsto prima noi lo stiamo prevedendo in questo momento che le convenzioni dettino in qualche modo il percorso ovvero che le opere pubbliche si fanno prima dello stadio, per cui non vedrete, i romani non vedranno questa volta, e lo dico, grazie a Movimento 5 Stelle che è stato in grado di portare avanti anzi una trattativa in questo senso, e in questo caso è stata la sindaca Largi che è stata molto ferma su questo, su questo punto, non vedrete vere di calatrava e opere in computer. Finalmente ci sarà uno stadio fatto bene. E prima dello stadio ci saranno tutte le opere pubbliche necessarie. Eh, questo lo rivendico fortemente e credo che sia un ulteriore successo di questa amministrazione. Raggi. Una domanda di un ascoltatore che ci manda un messaggio e ci dice: è l'inizio di una collaborazione istituzionale anche con forze politiche diverse dal Movimento 5 Stelle. La vicenda dello stadio, ovviamente, si riferisce al ruolo importante che no, ha avuto siamo... la regione di Nicola Zingaretti e anche il contributo deciso dal governo proprio per accollarsi ma in un momento di, io, io credo che, di difficoltà no, alle credo... spese del ponte sì, no, io credo che quando si parla di, di progetti sani, qui non c'è un colore politico, cioè 4.000 posti di lavoro non sono del Movimento 5 Stelle, sono della città di Roma e per cui tutti quelli che vogliono collaborare e che collaboreranno eh, su progetti eh, che comunque vanno in una certa direzione, troveranno la massima apertura da parte del Comune di Roma. È chiaro che noi dobbiamo vigilare, qui per anni in questo comune l'urbanistica è stata selvaggia, cioè non lo dico io, basta girare nelle periferie qui eh, si è costruito a danno di tutto e di tutti eh, a Roma. E noi no, oggi non non lo permettiamo più oggi mettiamo dei paletti siamo lì a garanzia per cui chi vuole collaborare nel solco della legalità e di un'urbanistica che è a favore della comunità e dei cittadini ben venga eh, qui non esiste più la speculazione e l'urbanistica a favore dei costruttori per 40 anni hanno massacrato questa città. Chi sta dentro questo solco e vuole collaborare? Porte aperte, ma assolutamente, ma, eh, non c'è dubbio. Io credo che in questo processo si sia capito la bontà del progetto e la volontà da parte del Movimento 5 Stelle, dell'amministrazione Racci, per cui c'è stata una collaborazione molto proficua E continueremo su questa linea, assolutamente. Eh, lo stadio non è uno stadio del Movimento 5 Stelle, è uno stadio della città che non porta solamente... E gioia e partecipazione di fuori della Roma portano un'economia finalmente pulita e sana in questa città grazie al capogruppo del movimento 5 stelle grazie, grazie a Paolo a Ferrara e ovviamente buon lavoro e a risentirci presto grazie grazie Radio Roma Capitale